ciao ragazzi oggi andiamo a vedere un negozietto che direi molto raro perché perché è piccolissimo e per quanto è piccolo ha dovuto inventarsi delle cose che vedremo insieme andiamo Siamo arrivati, allora adesso lo vediamo, è un negozio veramente veramente super carino, si chiama Paes, però dall'anno prossimo sarà Nipa perché cambierà l'insegna E adesso vi mostro alcune cose super interessanti, vedrete che piccolissimo è veramente, ma vedrete, anzi vediamo, provate durante il video a capire cosa notate di particolare che è stato fatto Che poi dopo ne parliamo insieme, ma intanto vi presento eh, il proprietario e vediamo un po' come è dentro, Vieni. Nippa Siamo a Palma de Mallorca Vieni, vieni E lui è Diego. Hola, io, io sono Diego Diego? L'italiano è molto male Il <ride> mio spagnolo è molto male come no, bene, corretto E questo è il suo negozio, è piccolissimo, ma fatto in maniera super super super intelligente. Guarda, ci sono ovviamente è un negozio di scarpe, Cimiciurri è la marca e Nipa come abbiamo visto prima coloratissime in uno spazio veramente super ristretto e una cosa interessante da capire è ad esempio questo Tododes 10 de euro quindi cercano di tenere il prezzo super facile, facile è facile la scelta, la tipologia di scarpa, quello che cambia è il colore, però ne parleremo dopo. Intanto salutiamo e ringraziamo Diego. Diego, basta la prossima! Basta la prossima! Sì, sì. Andiamo a berci un caffè che parliamo. Ciao! Mm -hmm. Ciao ragazzi, eccoci qui davanti al nostro caffè. Io mi tolgo la giacca perché qui a Palma si sta benissimo. Invidia pura per Palma di Mallorca che a metà novembre ci sono 23 gradi. Eccolo qui il nostro caffè, lo appoggio piano, se no mi parte. Ci manca solo che mi parte il caffè mentre faccio il video. E mi sono appuntato alcune cose davvero interessanti del negozio che abbiamo visto poco fa. Mi raccomando, ascolta con attenzione quello che ti dico e cerca di trovare un modo per adattarle al tuo negozio, perché se hai un negozio diverso da questo sei ancora più fortunato perché l'innovazione è da qui che arriva, cioè da quando si prendono le idee dai negozi di settore differente e si portano nel proprio settore. Ma cominciamo subito. Io la prima cosa che ho visto e che mi è piaciuta particolarmente è la facilità dei i prezzi abbiamo visto un cartello che diceva autunno eh, d'esde 10 euro che significa out, autunno quindi le scarpe autunnali dai 10 euro in realtà non era da da 10 euro perché tutte le scarpe autunnali lì le proponeva a soli 10 euro nient'altro e poi ci sono quelle del verano quelle estive che sono a 25 euro quindi due prezzi facilissimo da capire è troppo importante per un negozio piccolo così piccolo perché una cosa che un negozio piccolo deve fare è assicurarsi che la gente entri esca, entri esca, entri esca, senza che rimanga per capire. Beh, fare solo due tipologie di prezzi aiuta tantissimo per aiutare il cliente a decidere in fretta. Altra cosa che lo aiuta in questo senso, beh, ed è il secondo punto, io me lo sono segnato, è facilissimo da capire il prodotto. Bene o male sono quelli i prodotti, cambiano tantissimo i colori, questo è un altro punto di forza Però la tipologia di scarpa è quella lì Tra l'altro il prodotto c'è tutto anche dal punto di vista... Eh spiegazione cioè permette al negoziante di spiegarlo al volo e di renderlo comunque nello stesso tempo diverso da tutti gli altri perché loro puntano su i pep se fai parte da un po della cliente school, sai che i pep sono problemi esigenze e passioni e cioè sono quelle cose che ogni prodotto dovrebbe avere e dovrebbe soddisfare per il cliente in questo caso essendo che siamo in una località estiva prettamente estiva, infatti qua è in estate che c'è il flusso maggiore di di persone, di clientela, ora puntano sulla respirazione del piede, ad esempio, infatti sono in pelle al serdo, la soletta interna è pelle di maiale, cioè pelle al serdo, che è una cosa tra l'altro anche strana, non è così usuale, è anche una piccola differenziazione anche questa, e poi puntano sulla tipologia, sullo stile infatti sono scarpe con molto colorate, in stile argentino, questa è un'altra cosa importante dei propri prodotti, dare un carattere, una tipologia eh, colpire dei, appunto dei pep quindi problemi, esigenze passioni, tra le passioni rientra anche lo stile, beh, cosa importantissima sempre legata anche eh, al concetto di prodotti, cioè il fatto che qui i prodotti fanno l'allestimento non ha magazzino il magazzino è il negozio stesso altro punto straimportante per un negozio piccolo non hanno scatole e scatolami in giro, le scarpe sono lì appese, e quello è il prodotto quello è il negozio, quello è il magazzino ed è altra cosa assolutamente chiave altro punto che mi sono segnato ed è legato sempre al fatto che sono facili da capire questi prodotti che è quello e basta è un po come se fosse un monoprodotto no è che uno in un negozio così piccolo capisce subito da fuori se la scarpa gli piace o no non entra a perdere tempo non può permettersi il negoziante che si riempia il negozio di clientela il negozio un negozio così piccolo si riempia di clientela che perde tempo perché se nei negozi normali più un cliente sta dentro al negozio più è probabile che acquisti i negozi così piccoli no deve già capire da fuori se vuole comprare oppure no perché è troppo piccolo l'avete visto no e altro punto che vi sono segnato assolutamente importante eh, beh, l'allestimento, l'allestimento facile, non c'è una vetrina da allestire tutti i giorni perché è il negozio stesso che fa la vetrina, fa la vetrina e visual quindi un'altra volta il prodotto è sia magazzino che visual che vetrina è facile, copre dei pep, uno già entra con la consapevolezza di comprare oppure no il prezzo non, te, non lo devi capire perché lo capisci subito da fuori, insomma Avete visto che ci sono delle cose veramente molto molto intelligenti e un negozio così piccolo ha bisogno di essere pensato nel modo giusto. Ecco, queste sono le cose che sono venute a mente a me e volevo condividere con voi, però se vi viene in mente qualcosa di diverso che io non ho detto, mi sono dimenticato, oppure magari che a voi è venuto in mente a me, no, beh, scrivetelo nei commenti. E nel frattempo ci vediamo alla prossima, chissà che negozio andremo e dove andremo. Ciao!